Ci sei, ma io non ti sento ma quanto lo vorrei che mi fossi dentro perché laggiù non piove ma io sto soffrendo per questo sentimento che è così nascosto vorrei poterlo dire vorrei poterlo fare cadere nel tuo io e ancora sprofondare e ancora sprofondare Volerti tanto amore, se solo lo capisci, già lo so, è troppo grande, forte e bene, difficile e grande. Cadere nel tuo io e ancora sprofondare Vorrei poterlo dire, vorrei poterlo fare Cadere nel tuo io e ancora sprofondare E ancora sprofondare